Molto, molto eh, corretto, molto corretto. No, molto, comunque, quando dico queste cose, però, difendo l'operazione didattica che abbiamo visto, perché l'operazione didattica è forse l'unica che può salvarsi in questo momento.